Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti, oggi parliamo di neuromarketing applicato al settore food e lo facciamo con Andrea Ciceri che ci darà diversi spunti per capire come la giusta comunicazione può cambiare radicalmente la percezione di valore dei prodotti vinicoli. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Andrea, grazie per l'invito. Allora, Andrea, dopo un dottorato di ricerca in neuromarketing e consumer psychology, ha fondato SenseCatch, che è un'agenzia che collabora con centri di ricerca in università italiane ed estere, fornendo quello che è un servizio che unisce le, quelle che sono le metodologie di ricerca più classiche, come le interviste i focus group, a quelle più innovative come quelle neuroscientifiche Del motivo perché naturalmente ti trovi qui e ho voluto assolutamente parlare con te in particolare l'uso dell'eye tracking Andrea, nello specifico, di cosa si occupa esattamente SenseCatch e quali sono le ricerche che vi hanno dato maggiori soddisfazioni fino ad ora in questi ultimi tempi Allora, SenseCatch è una società di ricerca direi, quindi è una società che eh, ha l'obiettivo di andare ad analizzare qualsiasi eh, comunicazione e attività di marketing che le aziende, e le, le, le, le società possono mettere eh, in atto da un punto di vista neuroscientifico, come dicevi te inizialmente, per cui il nostro obiettivo è quello di andare ad analizzare in particolar modo l'esperienza, l'esperienza che le persone, i clienti, hanno nel momento in cui appunto un cliente interagisce con un sito internet, con una pubblicità, con un packaging, con un punto vendita, eccetera, eccetera. Eh, il nostro focus è esattamente analizzare l'esperienza. Oggi l'esperienza è fondamentale, si parla sempre più di dimensione valoriale, di brand, di valori, per cui è assolutamente, come dire, doveroso e eh, direi anche quasi eh, d'obbligo da, da, da parte delle aziende utilizzare degli approcci che chiaramente consentano di andare ad analizzare eh, la dimensione più valoriale esperienziale in modo oggettivo in modo scientifico eh, ci troviamo in un momento storico dove l'attenzione è sicuramente un fattore determinante in quelli che sono i processi decisionali delle persone eh, mi viene in mente perché mentre una volta l'obiettivo era costruirsi quella che era magari una, la più grande lista di fonti informative possibile, oggi probabilmente la bravura è filtrarle. Cioè siamo sempre meno abituati a dedicare attenzione, eh, soprattutto perché siamo abituati intorno a noi anche a ricevere degli stimoli da cui ci aspettiamo la prima mossa da questo punto di vista. Ecco, quanto è fondamentale secondo te saper misurare l'attenzione dei consumatori e magari conoscere anche quelli che sono i meccanismi per poterla magari indirizzare verso le informazioni più importanti che vogliamo trasmettergli? Ma allora, Sicuramente l'attenzione oggi è una dimensione molto importante e eh, oserei dire anche limitata, nel senso che ognuno di noi, ogni consumatore durante l'intera giornata lavorativa eh, ha moltissime distrazioni ed è tempestato da una quantità di informazioni eh, enormi per cui necessariamente deve eh, attuare dei meccanismi di selezione per cui deve andare a capire cosa eh, individuare, cosa analizzare, cosa attenzionare e cosa invece non considerare. Eh, quando parliamo di attenzione sicuramente è fondamentale eh, ricordare che la noi umani abbiamo, noi consumatori anche, abbiamo un'attenzione limitata eh, per motivi biologici e anche per motivi, come dire, di semplificazione della nostra, della nostra vita. Eh, il tempo solitamente che, ci sono diverse ricerche che dimostrano come eh, il tempo che eh, un uomo, una persona è in grado di eh, gestire, di mantenere una concentrazione è davvero molto limitata. Si parla addirittura di eh, un'attenzione, una capacità di concentrazione inferiore agli 8 secondi, per cui eh, un pesciolino rosso so ha più capacità di, eh, di concentrazione rispetto eh, a un uomo. Ehm, parlare di attenzione significa parlare anche sicuramente di attenzione visiva. Ehm, perché? Perché l'attenzione visiva, diciamo così, il senso della vista è il senso che ci permette di cogliere la maggiore quantità di informazione che ci Circondano. E per questo si dice che siamo visually oriented, quindi siamo orientati visivamente, quindi il nostro, quindi il nostro cervello, la nost il nostro comportamento è orientato ad analizzare con particolare attenzione tutto ciò che è di visivo, tutto ciò che ci circonda a livello visivo. Ehm, fino all'80% infatti delle informazioni che arrivano al nostro cervello sono proprio di origine visiva, quindi è una dimensione assolutamente importante da analizzare. Eh, sì, tra l'altro eh, qui entro nel merito un po' di, di quelle che sono state le tue esperienze anche specialmente nel campo del, del vino, del settore del vino di cui poi volevo più concentrarmi in questa intervista perché sono veramente molto curioso eh, mi confermi che anche dal punto di vista della percezione anche magari eh, esperti di, di settore possono essere influenzati a livello visivo rispetto a quello che sono gli altri sensi nella percezione del vino stesso ma assolutamente eh, la, la, la sensazione, la percezione, eh, perché c'è da distinguere tra sensazione e percezione a livello visivo, prima viene la, la sensazione e poi la percezione. Quindi via, vi, si ha l'elaborazione cognitiva di quello che appunto fino a pochi, pochi millisecondi fa era considerata sensazione. No? A volte si diceva oh, la sensazione di aver visto, di aver sentito, ma rimaniamo sul tema della vista, la sensazione di aver visto qualcosa ma non so bene che cosa. Ecco, vuol dire che in quel momento il nostro processo visivo si è fermato a livello di, del nostro senso visivo appunto ma quell'informazione non, eh, non è stata elaborata a livello cognitivo, quindi non è stata etichettata a livello di percezione. Eh, venendo alla tua domanda, sicuramente anche persone più esperte sono influenzate dal modo con cui eh, un'etichetta o più in generale una comunicazione eh, comunica appunto a, a, a questo target, anche al target esperto. Eh, possiamo fare riferimento a tutte quelle, come dire, euristiche, quindi a tutte quelle dimensioni che in psicologia cognitiva vengono chiamate appunto euristiche, che sono queste sorte di scorciatoie mentali che ognuno di noi, anche l'esperto, mette in considerazione, mette, attua, senza che ne è pienamente consapevole, eh, per cui rispondendo alla tua domanda ti direi assolutamente sì, eh, anche l'esperto sicuramente può essere influenzabile dal modo con cui un'etichetta comunica, dal modo con cui un brand comunica. Eh, a, a, questo punto, a questo punto passo direttamente alla domanda sull'attenzione riguardo, visto che abbiamo iniziato da lì e mi, e, e mi chiedo specialmente in un settore dove c'è una competitività così alta cioè alla fine io mi immagino sicuramente ambienti magari più esperienziali ma mi immagino anche la situazione del normale negozio o supermercato dove magari ti trovi tutta questa fila incredibile di bottiglie ecco in una situazione del genere dove veramente c'è un acquisto uh, uh, che è abbastanza impu impulsivo magari è un po' ragionato ma non così tanto in certi contesti ecco quanto è importante l'attenzione visiva e in che termini eh, può influenzare il, il, il, il valore del prodotto, ma proprio farmi, farmi immaginare la, farmi aumentare la mia predisposizione a spendere più soldi per un prodotto rispetto a un altro. Mm. Ma allora, eh, Mi collego sul tema della, di quello che si diceva prima, la nostra attenzione è limitata per cui necessariamente dobbiamo attuare delle, delle scorciatoie cognitive, anche a livello di attenzione visiva questo accade, eh, ricordo molto brevemente che l'attenzione selettiva, quindi come andiamo a selezionare certe informazioni visive, segue due percorsi fondamentalmente, l'attenzione selettiva è di tipo Top Down vuol dire ho un obiettivo, quindi vado a selezionarmi le informazioni visive che per me sono importanti per portare a termine quel compito. Devo comprare un, un prodotto, un vino ehm, per un regalo, per, una, per fare una buona presentazione. Sicuramente la mia strategia visiva è quella di andare a cercare etichette in primo luogo che mi permetteranno di ottenere, come dire, eh, una. Un, un riscontro positivo da parte di quello che potrebbe essere uh, un mio amico oppure una, un, un, un cliente a cui voglio fare una, un regalo. Ehm, L'altro invece percorso è l'attenzione selettiva di tipo bottom up, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non, non, le informazioni che il mio occhio va a cercare a livello visivo non sono informazioni, sono le informazioni diciamo così che mi, mi vengono incontro per come... Quel packaging è stato creato, per cui eh, dietro di me vediamo una, una bottiglietta rossa. Immediatamente la nostra attenzione visiva, in, nel, nei primi secondi di visualizzazione di questo video, andrà ad esempio su quel, oltre che sul mio volto, ovviamente, andrà su, quell su quella bottiglia, perché il rosso è il colore più saliente in natura. Eh, per cui anche a livello di eh, esposizione sullo shelf del, del supermercato, sullo scaffale del supermercato, eh, la dimensione visiva è fondamentale. In primo luogo un'etichetta, un packaging, se parliamo di grande distribuzione, deve essere capace di uscire dalla massa, deve essere capace di catturare immediatamente l'attenzione del consumatore, quindi si dice che deve essere eye-catching, deve essere Appunto, immediatamente visibile. Se, se non è visibile compete davvero in modo molto, molto eh, difficile ehm, con altri, mh, altre centinaia, altre decine di prodotti che lo, che lo affiancano. Eh, nel vino, sicuramente è fondamentale essere visibili. Eh, perché questo? Beh, perché ehm, perché il prodotto vino è un prodotto. Eh, non, non, non ce ne rendiamo conto, ma in realtà è un prodotto problematico. Eh, quanti di noi conoscono esattamente che vino stiamo andando a comprare? Le, le sue caratteristiche organolettiche, eh, il brand che l'ha prodotto, la storia che vi è dietro il brand, il modo con cui è stato vinificato, eccetera, eccetera. La maggior parte dei consumatori, l'80-90% dei consumatori, ha poca conoscenza del, del prodotto vino, per cui è sicuramente un prodotto problematico. È problematico anche perché appunto lo si compra per una gratificazione personale o per fare un regalo, per cui la dimensione sociale è assolutamente importante. E si dice che a parità di prezzo il secondo motivo di scelta è l'etichetta. Quindi io prima, a parità di prezzo, diciamo così, l'etichetta è sicuramente un driver decisionale e in questo senso lo si, può considerarla, si può considerare a tutti gli effetti come una sorta di facilitatore di acquisto, quindi è fondamentale sicuramente essere visibili, quindi devi uscire subito dallo scaffale e secondariamente devi essere capace di comunicare il tuo brand, di comunicare il tuo prodotto, e i valori che dietro al brand e dietro a quel prodotto eh, vi stanno. Quindi è fondamentale anche l'aspetto di eh, curare la grafica e la creatività per comunicare anche questa dimensione di brand che oggigiorno è fondamentale. La percezione di un'etichetta quanto è soggettiva e quanto invece è generica da parte del consumatore? Mi spiego meglio. Esistono delle differenze di genere o culturali che reagiscono in maniera diversa allo stesso tipo di rappresentazione visiva, o ci sono anche degli elementi che sono a livello percettivo uguali per tutti, nel senso ci accomunano nel percepire un'etichetta? Ma allora, io farei più che altro un distinguo tra ehm, come dire, le informazioni eh, visive o testuali che su quell'etichetta possono essere comunicate. Comunicate. Um, solitamente la, um, per come diciamo, è proprio strutturato il cervello maschile e il cervello femminile, l'uomo cerca una visione diciamo, così un po' più um, focalizzata, per cui va a focalizzarsi su certi elementi che gli danno subito una percezione immediata di che tipo di prodotto sta andando a comprare. Eh, in particolar modo faccio riferimento anche agli elementi più visivi, più visuali. Eh, solitamente invece la donna è, è più attenta a tutti gli, tutti gli elementi di contesto e quindi è molto più come dire, è focalizzata nel considerare tutte le informazioni, sia visive che testuali, su che su quell'etichetta sono presenti e vengono comunicate eh, sicuramente è fondamentale eh, analizzare chi è il target eh, a cui comunichi eh, sicuramente eh, diciamo così a livello di per come proprio le persone l'essere umano è strutturato eh, vi sono delle indicazioni come dire, vi sono delle reazioni se vogliamo chiamarle così dei comportamenti che sono comuni eh, per cui, eh, diciamo prima, attenzione selettiva di tipo bottom-up, se c'è qualcosa particolarmente saliente, sia uomo, sia donna, sia persone eh, europee o eh, extra-europee, diciamo così, eh, vanno a livello visivo ad, ad, ad analizzare, a vedere subito quelle informazioni. Poi c'è tutto un tema invece di eh, come dire, considerare le, eh, i contesti specifici, le culture specifiche, soprattutto se le culture sono molto differenti, per cui parlare a un target eh, asiatico è differente dal parlare a un target europeo o americano, per cui ogni cultura ha sicuramente delle sue, mh, delle sue usanze, delle sue abitudini e anche dei suoi codici comunicativi. Per cui anche a livello banalmente di colori, eh, colori che qua funzionano in Asia o in altri paesi possono funzionare meno o addirittura possono significare eh, cose eh, che come dire, qualsiasi persona un po' eh, eh, accorta eviterebbe di evitare perché può appunto creare delle, delle situazioni anche di imbarazzo e spiacevoli. Si, si parla sempre di, di customer journey nel marketing no? e touch point, magari per costruire quello che è il comportamento di acquisto dei consumatori di un determinato prodotto e magari studiare anche una strategia no? per inserirsi nel, no? al momento giusto con i propri contenuti, con le proprie offerte e così via. Eh, a, a mia esperienza... Ehm, la scoperta visiva è una, customer, una sorta di micro customer journey, alla fine, no? Alla fine è l'occhio che si sposta in un determinato contesto e così via. Quindi ti faccio una domanda che è specifica, ma va a rievocare un po' questa situazione. Come, come si sviluppa il processo di acquisto di un consumatore davanti a una scelta di più etichette? Cosa funziona meglio e cosa meno? Allora, il processo di acquisto via il consumatore davanti a un'etichetta è ehm, un processo non semplice, nel senso che l'abbiamo detto prima, quindi è un processo che può essere definito tranquillamente problematico. Eh, solitamente le persone, mh, solitamente il primo driver di, di acquisto è il prezzo. Una volta individuato il prezzo, quindi una volta individuato magari una persona si fissa un determinato budget, e quindi va a selezionare, eh, cerca, diciamo, questa informazione. Eh, successivamente, eh, successivamente, i driver sono, sono quelli sicuramente, diciamo così, eh, anche estetici. Eh, non è semplice generalizzare, però direi che eh, a parità di prezzo le eh, etichette, diciamo così. Il brand sicuramente è un elemento fondamentale importante soprattutto se è un brand conosciuto e soprattutto se è un brand di cui eh, quella persona ha già avuto esperienza per cui c'è una sorta di eh, come dire, fiducia nell'esperienza progressa e appunto essendo un, bene, un prodotto problematico magari la persona è più, eh, è, più, è più propensa a prendere un prodotto che già conosce Diciamo escludendo queste informazioni decisionali, questi driver decisionali eh, le, le, le dimensioni esterne, quindi tutto ciò che crea, che, che contiene il contenuto vino sono le dimensioni che eh, vengono considerate, sicuramente la dimensione estetica quindi una, una bella etichetta ha maggiore probabilità di essere scelta rispetto a un'etichetta poco curata, ma perché? Perché semplicemente comunica Uh, determinati valori un'etichetta poco curata comunica un valore negativo e quindi anche un contenuto negativo uh, si dice che l'etichetta uh, è, è un venditore silenzioso quindi a parità di etichetta appunto scegliamo uh, a parità di prezzo scusate scegliamo l'etichetta più gradevole e se il prodotto in esso contenuto quindi il vino contenuto e eh, piace dal, dal punto di vista di gustativo, viene poi riconfermato l'acquisto, per cui eh, prima le, le, le, il prodotto viene venduto prima con l'etichetta e poi col prodotto stesso, quindi poi con la degustazione, quindi l'etichetta ha assolutamente un ruolo fondamentale. Eh, Sull'etichetta le persone considerano sicuramente a livello di informazioni tutte quelle informazioni che eh, se parliamo di grande distribuzione quindi se parliamo di un consumatore medio tutte quelle informazioni che gli permettono di capire cosa sto andando a comprare eh, torniamo ancora una volta alle scorciatoie cognitive cioè ad esempio il mettere un'etichetta eh, con un'indicazione eh, ad esempio sul, legata al biologico piuttosto che ai processi di legati più alla, alla sostenibilità quindi all'eco all friendly del, dell'etichetta o del modo con cui è stato prodotto il vino sono eh, indicazioni che il consumatore può considerare proprio perché sono semplici sono accessibili a quel consumatore altre informazioni sono sicuramente le le informazioni organolettiche in particolar modo i, le, diciamo le, gli abbinamenti che, quel, che con quel vino puoi fare a livello di pietanza, quindi dimmi subito in modo semplice, quindi senza troppo girarci intorno con parole difficili, adatte a un sommelier, come posso usare questo prodotto, quindi più semplice è la comunicazione se andiamo a parlare a un target medio, più efficace la nostra comunicazione per cui a volte si tende magari a rendere la comunicazione difficile in realtà questo non è assolutamente funzionale a comunicare in modo efficace a un consumatore Medio perché perché non è esperto eh, hai parlato di, di, di marca anche prima quindi di, di cantina no? di percezione di brand ti faccio una domanda che sicuramente sicuramente non è, è, è complessa e e magari non è neanche del tutto realistica ma se dovessimo uh, ragionare per, per uh, tre fattori principali che possono essere per esempio la marca, la cantina il il, il secondo fattore, è il packaging, e l'etichetta, quindi come viene presentata la bottiglia e il, il contesto della bottiglia, e il terzo fattore è il contesto di vendita, cioè io do, dove vado a comprare quel prodotto? Potrei trovarmi un supermercato banalmente o all'interno di, direttamente proprio di una cantina particolare, di una, un, di una vacanza esperienziale proprio basata su, sul processo di acquisto del vino stesso. Ecco, se dovessi mettere in base alla tua esperienza, in una sorta di ordine gerarchico questi elementi, no? io, io partendo da zero, da dove dovrei partire? Costruisco prima il brand o comincio a lavorare prima sul packaging o mi costruisco il contesto? Mm. Allora, ehm, ba, sicuramente costruisci prima il brand, mm. perché il brand poi te lo porti eh, sia sull'etichetta che sull'esperienza che vuoi andare a creare in cantina, ma non solo in cantina, oggi i touch point, in particolar modo oggi, non sono più soltanto eh, offline, per cui l'esperienza, la visita che fai in cantina, ma sono anche online, per cui tutto ciò che appunto puoi fare attraverso un e-commerce o attraverso ehm, strumenti social o strumenti che ti permettono oggi di ad esempio di, di organizzare una degustazione che prima appunto la si faceva offline, quindi la si faceva in cantina, oggi la degustazione la puoi fare anche eh, attraverso una webcam, quindi eh, creare un, una situazione conviviale eh, anche appunto a distanza. Per cui sicuramente il brand, eh, che è fondamentale, sarà è sempre più fondamentale e lo sarà ancora di più, anche perché deve comunicare altri valori oggi, deve comunicare, il deve rassicurare, deve comunicare eh, i temi della, come dire, della de, de, de la, de la solidità, della concretezza anche che un brand deve, deve avere, per cui non più soltanto dimensioni, come dire, ehm, accessorie, ma anche proprio eh, un po' più spinte sulla dimensione eh, funzionale. Quindi brand sicuramente, eh, poi eh, direi eh, packaging perché, perché è fondamentale, e anche perché il packaging lo puoi lo, lo hai sia in grande distribuzione che ehm, nella tua cantina o nel, nell'enoteca, ed è uno strumento di vendita anche per eh, l'enoteca per, per per stessa, per cui avere la possibilità di mostrare a un cliente eh, una bella etichetta, oltre a, a, a, oltre a raccontarla in modo corretto come può fare eh, una persona che lavora in, in, in cantina è fondamentale e serve appunto per facilitare l'acquisto la, la, poi di quella, di quella bottiglia. Per cui sicuramente brand, eh, etichetta e poi una cura all'esperienza. Mm, il modo in cui eh, fruisci, interagisci di quell'etichetta sicuramente eh, modificare anche i tuoi atteggiamenti nei confronti mm. di, quella, di quel prodotto di quell'etichetta. Quell per cui eh, si tratta di andare a orchestrare tutti i touch points diceva prima eh, si parla di customer journey quindi vuol dire eh, concetto di omnicanalità ma addirittura oggi si parla di omni experience per cui tutti i tuoi punti di contatto con il tuo consumatore devono parlare la stessa lingua e devono essere coerenti, quindi devono essere in grado di eh, comunicare un'esperienza e l'esperienza è l'unica dimensione a parità di prodotto, a parità di dimensione che diciamo così più di eh, funzionale, se vogliamo così, che ti permette realmente di differenziare il tuo brand da tutti gli altri brand competitor con cui appunto eh, competi in grande distribuzione ma anche eh, sul canale online, in cui è fondamentale gestire e curare l'esperienza che la persona avrà nel momento in cui interagisce col, suo, col, tuo prodotto, col tuo prodotto, che sia online o che sia offline, assolutamente fondamentale. Facciamo un gioco. Allora, eh, immaginiamo che io sono tre tipologie di clienti diverse okay? e vengo sì, da te hai... tre richieste diverse. Volevo un attimo capire come tu potresti approcciare questi progetti di conseguenza allora iniziamo da, da, da quello di cui abbiamo già parlato fino adesso io sono uh, un, un enoteca per esempio e mi presento e ho bisogno di uh, capire se l'etichetta del mio vino funziona oppure no e magari avere delle proposte per migliorarla come agiresti da questo punto di vista allora da questo punto di vista è fondamentale analizzare lo diciamo prima il customer journey, per cui cosa fa il tuo consumatore quando interagisce o quando dovrebbe interagire con la tua etichetta. La prima cosa è eh, interagisce fisicamente sullo scaffale. Quindi la prima cosa che noi facciamo, che noi proponiamo, è sempre quella di andare ad analizzare come la tua etichetta viene vista sullo, sullo scaffale. Quindi eh, a livello proprio di eh, visual equity, quindi la capacità di essere immediatamente vista analizziamo proprio la visibilità sullo scaffale, sia in termini di, appunto, di capacità di essere immediatamente vista, ma anche in termini di capacità di mantenere più attenzione rispetto ad altre etichette. L'attenzione visiva è l'anticamera dei processi decisionali, l'anticamera dei processi cognitivi, più guardiamo un prodotto, più siamo orientati a quel prodotto e più probabilmente compreremo quel prodotto, oltre a maggiormente ricordarlo. Per cui è fondamentale analizzare la dimensione visiva, per cui dal punto di vista dell'etichetta sicuramente il primo passaggio è capire la capacità diciamo così, di catturare e mantenere per più tempo l'attenzione sullo scaffale, mettendolo proprio all'interno di uno scaffale vero, per cui inserendo quell'etichetta all'interno di uno scaffale con a fianco tutti i competitor che solitamente si trovano eh, nella grande distribuzione o nelle noteche. Eh, L'altra dimensione fondamentale da analizzare è il secondo momento, per cui il primo momento è obiettivo catturare l'attenzione del mio cliente, farlo fermare sulla mia etichetta. Il secondo obiettivo è quello di eh, instaurare una relazione nel momento in cui la persona, il cliente interagisce con la tua etichetta è fondamentale che inizi a trasmettere determinati valori e che certe informazioni passino anche facilmente per cui informazioni visive fondamentali un'informazione visiva viene elaborata 60.000 volte più velocemente rispetto all'informazione testuale visivo quindi sicuramente fondamentale ma anche testuale quindi la capacità di ad esempio l'indicazione geografica protetta, di essere vista e compresa. A volte vi sono determinati acronimi che per la, la cantina sono ovvi, per il, per il consumatore non lo sono. E quindi anche analizzare il suo comportamento visivo proprio in, in quantità di tempo che dedica a quell'informazione significa anche capirne quanto quell'informazione sia semplice o meno da essere decodificata nel, nel, da, da parte del consumatore. Oltre all'attenzione visiva è fondamentale anche analizzare, mh, solitamente quello che noi facciamo sono degli di test, quindi è fondamentale analizzare anche quello che è il gradimento di quell'etichetta. Eh, abbiamo due o tre versioni di etichetta, capiamo quale tre, tra queste due o tre versioni è maggiormente capace di essere eh, gradita dal nostro consumatore, quindi poi optata per essere eh, scelta eh, da, da, da, da andare sul mercato. Le altre dimensioni importanti sono le dimensioni più legate, si parlava prima di brand, quindi le dimensioni legate al brand, quindi ai valori che quel prodotto, che quell'etichetta eh, è capace di comunicare. Ogni brand, o in particolar modo ogni prodotto, magari sui brand più sui prodotti più storici hanno determinati valori che devono essere comunicati per cui utilizziamo ad esempio dei, delle, delle metodologie che ci permettono di andare a lavorare sulla dimensione più implicita quindi sugli atteggiamenti impliciti che quell'etichetta è capace di comunicare c'è sempre poi una parte di dimensione razionale con cui andiamo a prendere la, la parte appunto più di desiderata di percepito, di miglioramento eccetera, le andiamo a mixare tutti quanti assieme e appunto diamo Un'indicazione finale, completa di queste dimensioni, per cui attenzione visiva a scaffale e sull'etichetta stessa, eh, gradimento, eh, dimensione più di, eh, di, di, eh, di razionale, per cui la, capiscono certe informazioni non le capiscono, vorrebbero avere altre informazioni, e poi la dimensione più valoriale, quindi tutto ciò che eh, quell'etichetta è capace di comunicare a livello valoriale. Immaginiamo adesso che io sia un altro tipo di cliente e sono un imprenditore digitale. Ok, mi occupo, magari voglio, voglio creare un'interfaccia un web, un sito web, un e-commerce magari. Parliamo di un e-commerce che riguarda il food and wine, visto che siamo solo argomento. Che tipo di approccio avete nello sviluppo di questo tipo di progetti? Ma allora, quando parliamo di interfacce grafiche, solitamente parliamo di eh, siti, per cui eh, sito internet, e-commerce oppure... Eh, totem interattivi, quindi interfacce eh, digitali interattive come ad esempio i totem che troviamo nei, eh, al McDonald's o in altre situazioni. Eh, quello che noi solitamente andiamo a fare è andare ad analizzare in primis l'usabilità, per cui è fondamentale capire come quell'interfaccia comunica a, al tuo cliente o a diversi clienti se il target non è così specifico persone diverse, magari di, di età differenti, hanno sicuramente capacità differenti e quindi è fondamentale di, di interagire con l'interfaccia, quindi è sicuramente fondamentale andare ad analizzare se vi sono problemi di usabilità. Eh, ancora oggi vi sono tantissimi, purtroppo devo dire, vi sono moltissimi esempi di ehm, comunicazioni online, quindi siti, e-commerce, eccetera, in cui l'usabilità ancora viene, eh, non viene considerata, purtroppo. Eh, ricordiamo che un utente impiega mediamente 10 secondi, o no? addirittura di meno, per decidere se rimanere o meno sul nostro eh, portale, sul nostro sito, sul nostro e-commerce. Se non trovo immediatamente quello per cui sono arrivato sul tuo sito, dopo 10 secondi es esco, vado su un altro sito internet, e molto probabilmente sul tuo sito non ci tornerò più perché nella mia testa, nella mia memoria è rimasta un'esperienza negativa per cui il tema usabilità è fondamentale e lo sarà ancora di più oggi tutto si sta spostando sull'online, gli e-commerce eh, hanno avuto un boom tutto ormai sarà sempre più digitale per cui sarà sempre più importante analizzare l'usabilità quindi sviluppare interfacce semplici usabili è la, prima, è la prima è la base di tutto successivamente è importante analizzare anche l'esperienza quindi oggi le persone cercano un'esperienza online quindi oggi le persone vogliono approdare su un sito su un'interfaccia grafica che gli, che gli permetta di vivere un'esperienza differenziante rispetto alle, alle, alle esperienze che solitamente tutti noi facciamo quando navighiamo su un sito internet, per cui è fondamentale è anche il tema proprio di come vado a comunicare, come posso gestire l'esperienza del mio consumatore, sapendo che poi quell'esperienza, su quel touch point, me la porto sul mio brand, quindi me la porto, faccio di fatto un'operazione di branding, è ovvio. Però molto spesso ancora queste, queste dimensioni sono poco considerate, per cui sicuramente in prima battuta usabilità, quindi utilizziamo ad esempio l'eye tracker, eh, anche tu la wall, ce, ce lo insegni con il uh, tuo libro, con, uh, con, le, con i tuoi vari interventi, l'eye tracker è fondamentale per capire l'attenzione visiva, quindi capire se vi sono degli errori in modo implicito, in modo oggettivo soprattutto, quindi nel momento in cui si verifica un errore, io ricercatore so che quell'errore è, è accaduto esattamente in quel momento ed è dovuto al motivo che diciamo, la, la, la tecnologia eye tracker, quindi questo puntatore che ci permette di tracciare l'attenzione visiva, mi dice. Quindi eye tracker per l'attenzione visiva più altri strumenti per tutta la dimensione. È un, un sensore di microsudorazione cutanea per analizzare l'esperienza che l'utente sta avendo mentre sta navigando eh, il nostro sito internet, più appunto sempre la dimensione razionale per eh, suggerimenti desiderati, per cui un mix sempre di, di metodologie per avere una visione allargata dei, di quello che ci interessa studiare. Terzo... Tipo di cliente? Oh, stavolta mi presento per un totem, <ride> ok? da questo punto di vista so che hai, hai esperienza, quindi sono anche curioso perché è un campo al di fuori di quelle che sono state sono le mie competenze, quindi sono molto curioso di com'è l'approccio e che cosa si può fare da questo punto di vista. Ma allora, il totem è di fatto, è un'interfaccia digitale. Noi la consideriamo come un'interfaccia digitale, semplicemente, eh, al, differentemente rispetto ad un sito internet, viene fruito fisicamente. Per cui quello che facciamo è eh, utilizzare sempre una tecnologia i tracker che, però, eh, può essere indossata dall'utente dall e quindi analizzare anche in questo caso i suoi percorsi visivi mentre interagisce fisicamente. Con questo totem, per cui quello che, quello che facciamo è assegnare dei compiti, mh, dei compiti solitamente per cui quel totem nasce, e andiamo ad analizzare proprio i percorsi esplorativi, quindi i passaggi che l'utente fa per portare a termine questi compiti. Quindi analizziamo i tempi di, um, con cui impie, che, che l'utente impiega per portare a termine questo, quel compito, gli errori che compie, Ehm, insomma una serie di informazioni che ci permettono di capire l'usabilità e su questo anche in questo caso a volte si fanno degli abitest per cui si confrontano eh, due eh, interfacce, mh, interfacce grafiche eh, e si capisce appunto quale mh, tra le due funziona meglio da, deter date determinate metriche come possono essere eh, appunto gli errori medi che, che un utente fa piuttosto che il tempo medio per portare a termine un compito o anche proprio l'experience anche in questo caso analizziamo l'engagement l'esperienza che la persona ha mentre porta a termine questi compiti anche appunto, eh, attraverso l'utilizzo di un totem fisico è stato un piacere parlare con te Andrea sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso e prima di salutarci ti chiedo come possiamo rimanere in contatto con te? Allora, sicuramente sul nostro sito, quindi sansketch.com, sui nostri social, in particolar modo LinkedIn, in cu su cui condividiamo sempre un po' di aggiornamenti e esperienze che eh, facciamo. E ovviamente noi siamo in Comonext, per cui ci potete venire a trovare in Comonext, a Lomazzo, che è un parco scientifico e tecnologico, eh, quindi l'invito è aperto e quello che possiamo fare è sicuramente quello di andare a vedere insieme le tecnologie, le metodologie che eh, utilizziamo e soprattutto come le possiamo applicare al vostro contesto specifico. Eh, quello che solitamente diciamo è che non vi è uno standard per cui ogni progetto è differente dagli altri e per cui ogni progetto necessita sicuramente un'attenzione e un modo di andare a portarlo a termine, eh, sicuramente eh, unico per le specifiche eh, esigenze e particolarità che quel progetto ha. Bene Andrea, un mega abbraccio, grazie mille per le ultime informazioni che ci hai dato. Noi ci vediamo alla prossima intervista se ti è piaciuto il video metti un like e segui il canale per rimanere aggiornato sui prossimi appuntamenti di web marketing e psicologia. Ciao! Ciao Andrea, ciao a tutti!